Ciao a tutti, oggi vediamo un pirografo a penna, considerato base, ma un pirografo di qualità made in Germany, certificato, garantito, sempre a temperatura costante, 500 gradi, non si surriscalda, non si raffredda, le punte sono a vite, si sostituiscono facilmente, come vedete anche a mano si svitano e si riabitano. Se il pirografo è caldo si posano una pinza, però è sempre preferibile cambiarle a freddo. Ha il supporto per cui è sempre in posizione perfetta. Vediamo che ci sono incluse tre punte particolari. Che servono per fare delle decorazioni tipo stampino qui si vedono dei disegni delle scritte e delle decorazioni tutte fatte con questo pirografo in questo caso ho usato degli stencil qui ho usato dei disegni in particolare questo cavallo che è stato fatto in positivo e in negativo da una parte è positivo e dall'altra è negativo. Mi piaceva questa idea di provare a fare una variante di questo tipo. Questo invece è un veliero, secondo me è venuto molto bene, tenendo conto appunto che stiamo lavorando con un pirografo di base. Questo pirografo ha anche un manico ergonomico, la sezione quasi triangolare, quindi molto comodo, e in più la gomma di protezione per il calore. Spesso i pirografi non ce l'hanno e si rischia di scottarsi. Se vi è piaciuto questo video, continuate a seguirci e troverete questo pirografo sul nostro sito, elettronicadidattica.com Iscrivetevi al nostro canale per restare sempre informati. Ciao a tutti e grazie!